Ciao a tutti, sono Leonardo Raso, il titolare della dell'LR Immobiliare e sono qui con l'architetto Andrea Fiorini, iscritto all'ordine degli architetti di Roma e Provincia. Oggi parleremo di un argomento molto importante che eh, interessa sia coloro che vogliono vendere un immobile sia coloro che devono acquistare un appartamento. A prescindere che si rivolgano almeno a un'agenzia immobiliare. Alla fine della nostra conversazione vedremo che probabilmente la scelta migliore, quella più consigliabile è proprio quella di affidarsi a dei professionisti, a degli agenti immobiliari che sanno di cosa si tratta nello specifico quando parliamo della vendita di immobili, ma a prescindere da questo l'importante è cercare di comprendere quanto sia rischioso il fai da te, cioè fare da soli nella vendita o nell'acquistare un immobile. Per questo motivo oggi nell'R Immobiliare ci andrò a trovare l'architetto Fedrini al quale farò alcune domande per comprendere l'importanza dell'analisi documentale e le difficoltà che in una città come Roma con una burocrazia molto molto complicata trovano tutti coloro che ogni giorno si interfacciano con la problematica dell'urbanistica. Allora quindi Andrea innanzitutto grazie che sei, che sei qui con noi. Andrea vorrei che tu spiegassi eh, cosa succede quando ad esempio mh, in un immobile un proprietario che vuole vendere si rende conto che l'appartamento magari lo ha ereditato oppure negli anni Passati vent'anni fa ha fatto qualche modifica interna che però non ha regolarizzato a livello catastale cosa succede laddove è andato a fare delle modifiche oppure si trova un appartamento modificato da altri e deve andare appunto a regolarizzarlo ai fini di una vendita allo stesso modo quello che appunto è opportuno che un acquirente controlli prima di, diciamo, di, di andare a fare un'offerta per un immobile che ha subito delle modifiche Succede che eh, l'immobile, in questo caso privo di titolo perché le modifiche sono state eseguite senza presentare alcun progetto al comune o senza ritirare eventualmente la dovuta autorizzazione edilizia, l'immobile eh, si, si trova in uno stato di irregolarità e, e quindi prima di un eventuale compravendita deve essere regolarizzato. L'operazione di regolarizzazione è soggetta quindi alla presentazione di un titolo edilizio a sanatoria presso l'ufficio tecnico del comune, del municipio di competenza o di un, eh, di un ufficio più, eh, di importanza più alta come può essere il dipartimento. Ad ogni modo questa procedura di sanatoria presuppone eh, la ricerca preliminare di titoli edilizi pregressi, come ad esempio il titolo di costruzione dell'immobile. Quello che chiamiamo comunemente il progetto, giusto? Un progetto di costruzione che il costruttore all'epoca della costruzione del fabbricato ha preventivamente ritirato dal comune la licenza edilizia vecchia, la concessione edilizia vecchia, oggi permesso a costruire. Questa ricerca è una, un procedimento che nel comune di Roma è molto lungo. A volte anche complesso nella, nella sua presentazione. E se Lo sia... possiamo spiegare nel dettaglio, Andrea. Certamente cioè cosa, proprio materialmente far capire ai nostri amici che ci seguono. Che cosa succede? Cioè, io a volte appunto ti telefono, ti dico Andrea: per questo immobile ha bisogno di, di ritirare fuori una copia del progetto perché dobbiamo verificare La piena regolarità. se lo stato attuale sia in qualche modo sanabile, perché a volte ci sono casi in cui non è sanabile. Certamente no? si Quindi, deve presentare um, presso uh, il dipartimento di urbanistica una richiesta che ad oggi uh, si presenta telematicamente. Una richiesta uh, del del titolo edilizio, quindi del progetto e dei, eh, degli allegati documenti, quindi della licenza edilizia o concessione o permessa a costruire e del certificato di agibilità o abitabilità. Quindi mi vecchio. fa presupporre, visto che parli telematicamente, che è una cosa veloce, si fa purtroppo, tutto velocemente. Purtroppo, dovrebbe essere una cosa immediata, però eh, non lo è, perché qualora si, si abbiano subito i dati precisi degli, dei documenti da richiedere, quindi il numero del progetto o il numero della concessione o degli altri titoli eh, si può subito inoltrare la richiesta telematica eh, e eh, si eh, inizia la, la lunga attesa perché nel comune di Roma per, una, per un documento come una concessione come può essere una concessione edilizia i tempi sono anche di 2/3 mesi se non di più analogamente per il progetto di costruzione del fabbricato si sì, Inoltre, tematicamente la, la domanda. E anche e, lì sono due mesi? No, a volte anche di più, 4, 5 mesi. Noi eh, abbiamo avuto anche altri casi peggiori come tempistica sì, di sì, attesa? Sì, sì, sì, sì, mediamente l'attesa è di circa 4 mesi. Quattro mesi, la media? La media è quattro mesi. La media per avere una risposta della reperibilità del fascicolo richiesto può essere di anche di tre mesi. Poi ci si mette in prenotazione per la sua, vis per la sua visione. E si aspetta mediamente un altro mese un mese e mezzo quindi i tempi di attesa possono arrivare anche quattro mesi e mezzo cinque mesi per ottenere un progetto no io questo lo, lo sottolineo perché mh, molto spesso noi troviamo questa difficoltà cioè nella fase quella proprio embrionale del rapporto con un cliente no? quando un cliente decide <ride> di mh, darci dei, un immobile da vendere per esempio noi in prima battuta la prima cosa che facciamo è il recupero di tutta la documentazione finalizzata appunto poi ad esaminarla e esaminarla ovviamente tramite tecnici competenti quindi nel caso dell'urbanistica ci affidiamo eh, come in questo caso all'architetto ferrini eh, però l'atteggiamento dei clienti mh, quello che a me sconvolge è che i proprietari hanno l'atteggiamento del tipo beh ma tu in quanto agente immobiliare preoccupati di recuperare, di trovare soprattutto un cliente che sia pronto a darmi il, quel prezzo che io desidero e, e poi i controlli successivamente, una volta che io ho raggiunto l'accordo sul prezzo con l'acquirente, li farà il, il notaio, il notaio che insomma ha la competenza per fare questi controlli, dall'altro lato mi trovo spesso anche gli acquirenti, e quando invece noi presentiamo tutta una relazione eh, con uh, i documenti allegati che tu con tanta difficoltà hai recuperato e quasi non gli danno importanza, perché anche lì il loro atteggiamento è: Sì, grazie, è una cosa sicuramente interessante, ma tanto poi i controlli me li farà il mio notaio. E questo sì, a me questo... lascia perplesso anche perché poi il notaio bisogna ammetterlo non ha competenze urbanistiche il notaio generalmente ha dei tecnici al suo fianco certo, che verificano è che sia. la parte urbanistica dell'immobile che devono trattare e questi tecnici se scrupolosi dovrebbero fare le stesse ricerche preliminari dei titoli edilizi che in questo caso nel caso tuo fa il tecnico dell'agenzia e quindi con lo stesso rispendio di tempo che ho illustrato prima. Però il proprietario, la difficoltà che ha a comprendere a volte, in totale buona fede ovviamente, certo. non essendo un addetto ai lavori, è proprio il, il rischio che corre con questo suo atteggiamento. Ossia, quando lui dice tu intanto procurami il cliente, quando io poi col cliente mi sono accordato sul prezzo, e quindi significa che ha anche incamerato già dei soldi a titolo di caparra. Poi dopo faremo tutti i controlli. e Se è necessario, farò tutte le rettifiche del, del, del caso. Ok. Però tu sai che questo eh, che significa Roma può essere controproducente, primo per i tempi lunghi necessari a reperimento dei documenti. Questo che è tecnici. fondamentale, perché lui sta dicendo una cosa importante: cioè se io mi impegno nel mese di marzo a dare poi in vendita la casa, completare il l'iter di vendita. A luglio può darsi che per luglio io ancora sono in attesa dei documenti che poi mi consentiranno la regolarizzazione perché poi non tutte le regolarizzazioni si fanno in sette giorni è no? quello che volevo dire eh, può essere controproducente anche per un secondo aspetto ovvero nel caso venga riscontrata una irregolarità che può essere più o meno grave questa può essere sanabile o non sanabile quindi può essere necessaria una, una attesa per la sanatoria dettata dai tempi di legge semplicemente oppure eh, può anche non essere eh, possibile una sanatoria e quindi si tratta di ripristinare lo stato de dei luoghi regolare i tempi quindi possono essere anche molto più lunghi del semplice eh, tempo necessario al reperimento dei documenti Un'altra cosa importante, gli acquirenti non hanno spesso eh, consapevolezza, sempre in buonissima fede, perché ovviamente molte persone eh, si preoccupano più che altro di come pagare l'immobile, se l'immobile piaccia o meno e vada bene per le, per le proprie esigenze, però poi a livello di documenti anche lì il loro retro pensiero è quello, vabbè, poi tanto ci pensa. Il notaio, e allora quello che io vorrei far capire è che quando si arriva davanti al notaio, è troppo tardi, cioè i controlli vanno fatti prima. I venditori di case si devono affidare a degli agenti immobiliari competenti, scrupolosi e soprattutto che abbiano la sensibilità di capire che i controlli si fanno prima, non quando si dirà una proposta. E la proposta è stata accettata, perché quando la proposta è stata accettata, il compromesso è stato firmato e c'è stato un passaggio di soldi, se poi l'immobile non è regolarizzabile, e ora l'architetto Ferrini farà degli esempi di quando non è regolarizzabile, so, stiamo parlando di tanti soldi da dover dare, perché in base al codice civile il concetto della capara firma, confirmatoria è che se per fermare una casa a me un acquirente mi dà 40.000 euro, io poi dopo ne devo dare 80.000 se sono inadempienti perché la casa è irregolare. E spesso l'irregolarità non si riesce a capirla così leggendo una semplice planimetria, ma perché ci deve essere un tecnico competente come un architetto, un geometra, un ingegnere che faccia un sopralluogo nell'immobile. Perché quante volte Andrea succede che tu hai una planimetria che... Guardandola diciamo, in mano sembra regolare, ma poi da un riscontro in loco, quasi sempre ti escono fuori delle, delle anomalie. Nella quasi totalità dei casi. Quindi Poi Roma diciamo, purtroppo è una città che si è sviluppata in maniera disordinata. In passato tutti, se gli interessava aprire un, un tramezzo, cioè un muro era di troppo, lo abbattevano, senza um, occuparsi della staticità no, stati dell'immobile, senza occuparsi della, delle problematiche diciamo, della regolarizzazione urbanistica però per far capire ai nostri amici che ci seguono quali sono per esempio dei casi in cui l'immobile non è assolutamente regolarizzabile il caso più lampante è quello di un immobile ampliato abusivamente con una volumetria aggiuntiva in una zona urbanistica in cui gli ampliamenti non sono consentiti quindi anche qualora si fosse disponibili a pagare una cospicua sanzione prevista dalla norma Urbanisticamente non è possibile sanare l'abuso volumetrico e quindi va ripristinato lo stato dei luoghi regolare, demolendo l'abuso volumetrico. Quindi ampliamenti su terrazzi, balconi o oh, soffitte. Oh, uh. Possiamo dire anche un altro problema che noi riscontriamo spesso: un'agenzia come la nostra che lavora in tutta Roma. Quando parliamo di città storica, a volte ci è successo di appartamenti dove il proprietario lo ha ereditato dal padre che lo aveva ereditato a sua volta dal nonno dell'attuale proprietario. Cosa succede? Un appartamento magari che è della fine del 1800, inizio del 1900, e magari il costruttore all'epoca ha sì depositato il progetto regolare che gli è stato approvato, quindi ha tirato su la palazzina in maniera regolare, però poi in corso d'opera ha deciso che laddove dovevano esserci delle pareti ha aperto delle finestre. Non ha aperto la finestra soltanto in quell'appartamento, magari lo ha aperto in tutta la colonna del, dell'edificio. Questo, però, è un abuso. Che in alcune zone di Roma non è sanabile. Oppure è sanabile soltanto pagando una sanzione molto molto costosa e con tempi poi lunghissimi. Giusto, Andrea? Bisogna Questo vedere. Lo spieghiamo bisogna no? vedere specie nel centro di Roma, nella città storica in particolare all'interno del perimetro delle mura, che ha un vincolo paesaggistico particolare, è una zona considerata patrimonio dell'UNESCO, quindi... Le, Facciamo le opere... Dentro certo. il centro spesso pensano che si parla di Piazza Navona, Piazza di Spagna, anche, anche sì, ma, ma che si può siamo... arrivare anche a, a Rione Monti, anche, eh, che dire, via Sardegna, eh, via Boncompagni tutto quello che sta all'interno del perimetro delle mura, castro pretorio, stazione Termini. Ecco, stazione Termini che viene Santa spesso, Croce in Gerusalemme. Viene spesso, sì. diciamo, presa in considerazione per coloro che vogliono fare investimenti per case vacanza, bed and breakfast, andare a modificare la struttura interna di un appartamento è assolutamente da fare soltanto previo, previo verifica e consulto con un tecnico. certamente militare. a parte la situazione vincolistica un immobile può essere vincolato direttamente o non vincolato per opere realizzate in modo irregolare che abbiano una valenza esterna in questo caso è necessario un parere eh, preventivo della sovrintendenza statale a volte può essere dato il più delle volte a sanatoria non è dato e quindi scatta la necessità di ripristinare l'immobile a uno stato regolare quindi nel caso dell'apertura irregolare di una finestra deve essere richiusa di più delle volte chiaramente a discrezione della sua intendenza ma statisticamente ho potuto verificare che l'apertura di vani irregolari non è quasi mai sanabile perché la sua intendenza non emette parere positivo um, un altro aspetto importante che vorrei evidenziare, grazie al tuo aiuto Andrea, è che ehm, molto spesso eh, io mi confronto con proprietari che hanno degli, degli abusi eh, per i quali negli anni 80 o anni 90 o loro stessi o i proprietari che li hanno preceduti, che gli hanno poi alienato l'immobile, hanno presentato domanda di condono. E domanda di condono che però è rimasta tale, nel senso che la domanda poi non si è perfezionata nell'iter conclusivo che prevede il rilascio di un documento apposito da parte del, del Comune di Roma che si richiama concessione in sanatoria ed è un documento fondamentale perché sancisce la regolarità di quell'immobile relativamente a quell'abuso che è stato denunciato. Ecco, com'è la situazione del ufficio ufficio condono, condono per quanto riguarda le domande, i tempi di risposta? Oggi che parliamo di febbraio è una, del è una situazione drammatica, perché avere una domanda di condono anche molto vecchia, come quelle che riguardano il condono dell'85, ma anche i condoni più recenti, eh, ci sono ancora decine di migliaia di pratiche inevase. Cioè dovete considerare che stiamo parlando dell'85, 1985 stiamo registrando nel 2019 cioè 34 anni fa la problematica sembra banale ma è gravissima nel senso che cosa succede? il signor Rossi nell'85 presenta una domanda di condono e, e, e presenta anche dei documenti e paga magari anche qualche, qualche tassa che si chiama oblazione per quanto riguarda il termine più tecnico Cosa succede poi? Il signor Rossi nel frattempo viene a mancare e i suoi eredi vendono l'immobile al signor Bianchi. ok? Quando hanno venduto magari l'immobile a ridosso della domanda di condono presentata, in quel periodo storico, quindi facciamo un esempio fosse il 1987, il notaio stipulava perché in quel momento storico non si poteva pretendere che dopo due anni già si ottenesse il perfezionamento del condono l'ufficio condono edilizio di roma chiamato USCE con un'abbreviazione cosa, cosa fa che a un certo punto decide di mandare una comunicazione spesso per raccomandata r a, mm, al bello. proprietario dell'immobile chiedendo magari integrazione documentale oppure semplicemente comunicando che deve pagare qualche tassa in più per poi rilasciare la concessione sanatoria ma cosa succede a chi la manda non al, al proprietario attuale che risulta comunque sia nella conservatoria che è diventato proprietario, quindi un ente statale che sancisce verso la comunità la, la, la pubblicazione dell'ufficializzazione che, che il nuovo proprietario è diventato tale, ma domanda al signor Rossi del nostro esempio, cioè a colui che aveva presentato la domanda. Ovviamente il signor Rossi in quel domicilio non, re, non risulta più, che, che è il domicilio che è stato indicato nella, nella domanda, e quindi la raccomandata torna indietro e quindi va in giacenza, cioè la pratica diventa dormiente per 20, anni, 30 anni, 40 anni, fin quando qualcuno non si rende conto che deve avere la conclusione della pratica, il perfezionamento della pratica. Quante ce ne sono di queste situazioni? Tantissime, tantissime. Tantissime. E questa situazione ecco, si verifica nel caso di eh, negligenza, tra virgolette, logistica, quindi eh, invio di comunicazioni al vecchio proprietario che può essere anche morto o, certo. o non ha interesse a comunicare alcunché perché lui non ha più interesse a... Perché a il problema è vero è che molte persone pensano che hanno la domanda di condono corredata con le oblazioni pagate e credono di avere praticamente la casa regolare. Non è assolutamente così perché il procedimento non è ancora concluso e, e quindi può anche succedere in linea teorica, meramente teorica, però... Eh sono stati presentati dei documenti erronei se è stato fatto un abuso in un, in un punto della città dove proprio non prevedeva la possibilità di condono no? immagino le zone archeologiche In no? sì, zone vincolate l'ultimo condono non sono in zona vincolata non era cioè, previsto che, che l'immobile esatto. potesse ottenere il condono Quindi in quel caso anche se passano tanti anni l'immobile non è sanabile ecco, ecco perché è fondamentale quando si decide di vendere una casa di affidarsi a dei professionisti innanzitutto a un agente immobiliare professionista esperto che si occupa innanzitutto di reperire la documentazione e di analizzare in prima battuta quello di cui eh, è in possesso il proprietario poi con l'aiuto di un tecnico eh, abilitato quindi un architetto, un geometro un ingegnere, un, eh, un professionista che tutti i giorni si confronta con le problematiche della città, le problematiche caratteristiche urbanistiche, si faccia un lavoro di analisi della documentazione presente, di reperimento dei documenti mancanti e soprattutto di completamento, perché spessissimo c'è da intervenire, giusto Andrea? In ultimo con... sui condoni, completare no. un condono, quindi esatto. riesumarlo dopo decenni di... Eh... Per risumare un condono di 20 anni fa non, non si fa in una settimana significa attendere per il ritiro della concessione qualora vada tutto bene anche un anno, un anno e mezzo quindi bisogna quindi, mettere in conto anche questi tempi ecco nel caso per, di condoni ecco perché è fondamentale perché altrimenti si rischia che uno non pensa di risparmiare sul costo dei tecnici e degli, dei professionisti eh, agenti immobiliari competenti e dice va bene faccio da solo chi se ne importa ho risparmiato sì ma attenzione al vecchio detto che chi risparmia poi a volte per risparmiare si paga due volte quindi bisogna fare molta molta attenzione perché l'analisi dei documenti e soprattutto essere sicuri che tutta la documentazione sia idonea per fare una compravendita sicura questo è una condizione fondamentale altrimenti si rischia veramente con la massima buona fede di prendere l'obbligo di vendere l'immobile a un terzo e poi dover dare tanti soldi per il danno provocato al terzo, perché il terzo eh, ha soltanto un obbligo, pagare i soldi, dare i soldi i soldi, darli nei tempi previsti. Poi ha tutto il diritto di ricevere la documentazione corretta. Se la documentazione non è corretta, non si può scoprirlo a 15 giorni dalla data dell'atto definitivo di compravendita, perché in quel momento, proprio per i tempi biblici che occorrono per sanare per rettificare per recuperare documenti purtroppo si rischia poi di incappare in problematiche eh, molto molto costose certamente tutto questo vale ovviamente per il comune di roma noi, noi lavoriamo anche per, fuori roma noi stiamo parlando del comune di roma ehm, è normale che per professionisti come noi e che operano anche in città diverse da Roma, a me è capitato di vendere immobili in Toscana come anche in altre città d'Italia, Andrea anche come tecnico si occupa di, di, di, della sua, la sua attività, la svolge anche al di fuori del perimetro di Roma, quindi anche in altre regioni, però è importante dire che in altre regioni ci rendiamo conto che i tempi sono... Molto ridotti. molto ridotti cioè io sono stato di recente a bologna per motivi di lavoro mi sono confrontato con un caro amico e collega il quale si lamentava del fatto che in questo periodo a bologna per avere la copia dei progetti hanno un pochino allungato i tempi eh, sono 45 giorni 60 Certamente, giorni c'era noi a fanno scienza <ride> noi, noi firmeremmo insomma veramente col sangue per poter avere un progetto in 60 giorni Certamente. da questo punto di Certamente. vista e quindi è ancora più importante ricordare a tutti, quando decidete di vendere una casa se siete proprietari, quando decidete di acquistare una casa se siete acquirenti, non partite dal presupposto tanto dopo ci pensa il notaio, perché proprio in questa frase dopo ci pensa il notaio, eh, ci sono dei pericoli di farsi male. Invece pensateci prima se siete acquirenti, vi affidate o da un architetto, un geometra, un ingegnere, un agente immobiliare che è strutturato e possa aiutarvi a capire se l'acquisto che state facendo sia, diciamo, libero da rischi, se siete dei proprietari è meglio aspettare un mese in più prima di mettere in vendita l'appartamento, ma prima avere una esatta rappresentazione di quello che è lo stato della situazione. Quindi un'analisi dei documenti, se mancano i documenti capire quali documenti servono e quali documenti invece eh, già abbiamo e capire se quelli che abbiamo sono regolari. Quindi il consiglio è proprio questo, non fate da soli, affidatevi a dei professionisti proprio per far sì che la compravendita si svolga in, in maniera più tranquilla, sicura e proficua per tutti. Io ringrazio l'architetto Andrea Ferrini, che oggi ci ha onorato della sua presenza e soprattutto ci ha dato dei consigli preziosi. A presto. Buon lavoro. Buon lavoro Andrea.